buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso volevo farvi vedere il semenzaio come è adesso ad aprile in realtà è la serra che utilizzo come semenzaio in questo periodo dell'anno purtroppo troverete ancora che sto lottando con qualche traccia piccola piccola di muffa perché in realtà sono una settimana 10 giorni che sta piovendo è molto umido per quanto io tenga aperta la, la serra ho risolto gran parte dei problemi ma ancora qualcosa qualcosa c'è ed è tosta da mandar via Ho provato i cetriolini del Lidl, eccoli qua. La germinazione è discreta, più che discreta devo dire. Infatti adesso vi faccio vedere un altro vaso dove mi sono trovato veramente con semi che non gli davo due soldi e invece mi sono dovuto ricredere tant'è che l'anno prossimo li riprenderò. C'è poca scelta se dovete prendere il Lidl però... Prendeteli tranquillamente perché ho visto che sono dei buoni semi insomma ecco sto avendo grossi problemi con la germinazione dei meloni non, non se ne parla insalate queste sono le salate da taglio che già avevate visto qui ho fatto l'esperimento per la prima volta e qui chiedo un vostro consiglio con gli asparagi sono venuti fuori così adesso non so se devo trapiantare queste piantine una a una o un paio alla volta nei vasetti per farle crescere meglio onestamente mi devo informare se avete un consiglio da darmi sugli asparagi ve ne sono grato questi sono gli altri che vi dicevo cetrolini del, del lidl guardate che belli un po di mais eh, acquistato quello ibrido non sta venendo fuori per niente abbiamo le zucchine qualcosa è venuto fuori pomodori ecco pomodori ho avuto una discreta resa questi sono i san pierre sono degli f1 li ho messi qui per scherzo non ci speravo per niente era una bustina che avevo da un po in casa questi invece sono i pomodori che mi ha dato il mio amico marco sono i canestrini stanno venendo su bene di questi salverò i semi sicuramente anche questi questa zona morta non c'è stato verso di far venire fuori niente peperoncini calabresi che hanno germinato tutti insieme quindi adesso è il momento veramente di metterli in vasetti se no soffrono poverini e basilico poca roba qui abbiamo i legumi qualche peperone questi sono i fagioli anche qui abbiamo avuto una resa di un 50% circa, sono rimasto molto deluso da questi, da questi fagioli qua. Piantine di limone salvate, due su tre stanno venendo su abbastanza bene, devo trapiantarle. Pomodori, questi sono i miei, sono i cuori di bue e sono i datterini. Questi me li porto avanti da un po' di anni. Sono semi che io ho salvato dalle piante più vigorose, guardate che belli, sono quelli più avanti di tutti ed è ora di trapiantarli in vasetti singoli perché sennò cominciano a soffrire. Di queste fine stagione vorrei salvare parecchi semi, quindi a quel punto se a qualcuno servono un po' di semi me lo dica. Qui c'è un po' il mio orgoglio che è la prima volta anche questo al pari degli asparagi la prima volta che semino i carciofi e mi sono venuti su abbastanza bene guardate che belli questi li ho già trapiantati appunto singolarmente e tra un po penso tra due o tre settimane se il tempo mi dà clemenza li metterò a terra qui abbiamo una, un vasetto di insalate che ho fatto io anche questo è ora di trapiantarle nel cassone che ho fatto quello che avete visto sicuramente qualche video su instagram ieri mi sono divertito a fare questo cassone per l'insalata ho portato giù un tubo dell'irrigazione ho messo i rigatori, quelli a fungo, adesso piano piano la riempirò. Questa era l'insalata che ho trapiantato, che ho tolto dalla, dal semenzaio, dalla serra. Però vedo che si stanno riprendendo tutte, ne ho ancora da trapiantare. E quest'anno ci dedichiamo un po' agli esperimenti sull'insalata. Peperoni e peperoncini, anche questi qua stanno soffrendo, quindi devo cominciare a metterli i vasetti singoli, anche se non tutti hanno la seconda coppia di foglie. Però d'altronde lasciarli così non crescono non va bene le insalate varie ancora legumi ancora insalate queste le ho fatte tutte io le semi qui ho un semenzaio che non mi sta rendendo per niente ho messo il mais in mezzo, i ceci ai lati e non, non va bene, si vede che le temperature sono troppo fredde soprattutto nella parte bassa della serra e soprattutto in questo periodo dell'anno perché speravo qualcosa di meglio ma a parte un marzo caldo che mi ha dato buone speranze ma ad aprile ragazzi non viene su niente anche il basilico che tenevo in casa è rimasto fermo praticamente è un mesetto che è così le fragole hanno una crescita lenta ma questo già lo sapevo queste sono quelle rampicanti, queste sono tutte piantine che ho cominciato a fare in casa e poi le ho spostate in serra qui sulla destra ho messo le carote, le ho seminate un po' di tempo fa, saranno un paio di mesi, crescono molto lentamente le ho messe appunto in questo vaso profondo perché tanto le carote vanno giù ho ancora qualche carciofo, l'avevo messo qui perché non sapevo dove metterlo qui sulla sinistra invece vi faccio sorridere, l'avevo messo le carote, non venivano e sapete come succede, che fai? Lasci la terra incolta allora ho messo un po' di mais, anche questo visto che tardava a venire, e ho messo dei peperoni. I peperoni li ho messi un po' troppo in anticipo, qui comunque ad aprile ha fatto freddo e quindi si sono fermati. Ora mi ritrovo con un mix di tre colture, mais, carote e peperoni. Quindi mano a mano le prime piantine che vengono su le tolgo e le metto nel posto giusto. Ultimo, ma non per ultimo, queste sono le due piantine di pomodori su cui ho iniziato i test del concime sola biol il video lo vedrete tra qualche mese vediamo i risultati se le piante non muoiono prima per qualche strano motivo quindi in quel punto è inutile che farò il video su questo test però ci sto lavorando questa ho iniziato oggi col concime sulla bio e questo no quindi vediamo come va bene il lavoro da fare è molto soprattutto per i trapianti dei pomodori e delle dei citriolini comincia veramente a essere importante come cosa infatti devo capire dove mettere tutti i vasetti però è una grandissima soddisfazione davvero con pochi soldi Abbiamo fatto un orto visto l'andazzo penso che dovrò acquistare soltanto se non me le dà il vicino faremo il baratto dovrò acquistare melanzane e meloni non è poco purtroppo non sono riuscito a farle germinare questo non so perché tra una cosa e l'altra non è venuto fuori niente quindi però ho abbattuto già il costo con i pomodori che io metto un 120 piante quindi ne ho d'avanzo bene è tutto per questo video se vi fa piacere di mandarmi qualche foto dei vostri orti qualche video sulla mail o qui nei commenti su youtube mi fa molto piacere imparo un po da tutti voi Vedo un po' come funziona, come fate voi e vi rubo qualche segreto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video fatelo girare, se mi volete scrivere qualcosa nei commenti cerco di rispondere a tutti, guardate il blog se vi fa piacere perché è ricco di contenuti. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.